Sì, grazie Presidente. Molto brevemente. Sono emendamenti che vanno ad aggiungere somme per manutenzione di scuole e quindi argomento insomma, importante che riguarda tutti e anche sul collegamenti biari, eh, vanno ad aggiustare insomma, un po' la manovra già di giunta, eh, quindi mh, insomma, mh, sono di supporto, eh, perché sono appunto delle somme eh, che aiutano a, per la realizzazione, la definizione realizzazione di interventi. Tutto qui. Grazie Presidente.